in questo quarto capitolo della guida all'orientamento sessuale provo a parlare dell'eterosessualità, dell'orientamento sessuale eterosessuale cercando di ragionare un po' su quali sono i gusti nell'eterosessualità, gli aspetti culturali dell'eterosessualità, i comportamenti, le statistiche, cercando di fare un ragionamento che vada a toccare un po' tutti questi argomenti considerando che mi rendo conto che l'argomento è estremamente ampio ed è difficile trattarlo in maniera esaustiva. Cioè L'eterosessualità di per sé potrebbe essere anche riassunta in maniera estremamente breve dicendoci semplicemente che è l'orientamento sessuale delle persone che provano desiderio sessuale per persone che riconoscono essere di genere opposto al proprio. Detta in questi termini però, ehm, non è il modo in cui la maggior parte delle persone intendono l'eterosessualità, spesso e volentieri quel pezzo che io ho appena aggiunto del persone che riconoscono essere di sesso opposto al proprio, alternativo al proprio, è un qualcosa che la maggior parte delle persone non dice. Cioè, generalmente, la definizione che si sente dire, se chiediamo alla prima persona che passa per strada, di cos'è l'eterosessualità, è le persone che provano il desiderio sessuale per persone di sesso opposto al proprio. E salta, facendo questa cosa, saltano un pezzo fondamentale della definizione che è rendere la definizione estremamente semplice, ma altrettanto sbagliata cioè l'eterosessualità, l'orientamento eterosessuale eh, si basa sì sul fatto che eh, c'è desiderio sessuale per una persona che poi è di un genere alternativo al proprio però il fatto che poi si riconosca questa caratteristica nell'altra persona è tutto un altro paio di maniche perché non si sta a fare un esame del DNA dell'altra persona per vedere se c'è il cromosoma XX o XY e quindi andare a ragionare sul è davvero un uomo, è davvero una donna. Ma c'è un processo di interpretazione in cui l'altra persona viene riconosciuta come appartenente a un altro genere rispetto al proprio. E il fatto che venga fatto questo ragionamento va a toccare una caratteristica che non è non è legata al DNA, ma è legata a qualcosa di legato all'aspetto, legato all'estetica, al comportamento, all'atteggiamento, a una serie di caratteristiche interpretabili che rientrano sotto il grande, il grande cappello del, dei tratti di genere e degli stati di genere. Cioè, i tratti di genere sono delle caratteristiche stabili che fanno capire, fanno intendere che quella persona sia appartenente a un genere cioè per esempio noi esseri umani in realtà ne abbiamo poche di universali non esiste un elenco di quelle che sono le caratteristiche dei, dei tratti di genere umani eh, se, perché gli etologi su questo sono riusciti a farli per esempio con tante specie come per esempio il pavone sappiamo che il pavone maschio ha la sua ruota, quello è un suo tratto di genere cioè quella, la ruota del pavone è un tratto di genere che permette di dirci, che, eh, di riconoscere che quello è un maschio Mentre nella specie umana non abbiamo l'equivalente, cioè ci sono tutta una serie di caratteristiche che può essere per esempio il fatto che ci sia il seno che potrebbe farci pensare che ok al seno allora tendenzialmente è una donna, però poi vediamo che ci sono uomini che per sovrappeso o per altri motivi hanno il seno, vediamo che ci sono donne che per motivi ormonali o per altro non hanno il seno e quindi in questo senso non ci sono caratteristiche universali che vanno a definire questo. E i tratti di genere sono delle caratteristiche stabili, cioè caratteristiche che tendenzialmente stanno lì e rimangono. Mentre i stati di genere sono delle caratteristiche temporanee, possono essere legate all'abbigliamento, il fatto di starsi comportando in un certo modo, al fatto di essere truccati in un certo modo. Quell'aspetto è un, uno stato di genere, cioè un qualcosa poi molto aleatorio, ma che permette o favorisce identificazione all'interno di un genere. Infatti, nell'eterosessualità, il desiderio sessuale è rivolto a persone riconosciute di sesso alternativo al proprio e rappresentative di quel genere. Cioè, un uomo eterosessuale tendenzialmente desidera una donna che riconosce come femminile, mentre una donna etero, di orientamento eterosessuale desidera un uomo che riconosce di eh, rappresentativo della mascolinità e quando succede questo poi però andiamo a scontrarci col fatto che quello che è mascolino o femminile è molto veicolato da un punto di vista culturale e personale cioè non ci sono dei tratti infatti universalmente maschili o femminili ma ci sono soltanto tutta una serie di pregiudizi preconcetti di idee che abbiamo rispetto al cosa ci aspettiamo un po' deriva da quello che vediamo in famiglia, un po' deriva da quello che vediamo nella società, un po' deriva da tanti, con tanti concetti, anche da qualcosa di personale. E tanto più questa cosa è personale, tanto più poi bisogna vedere effettivamente se e come viene accettata, manifestata o comunicata dall'altra parte. Nell'eterosessualità infatti a volte c'è passando da questo concetto, una grande confusione eventualmente nella comunicazione ci può essere tra i due generi, nel momento in cui ognuno con i propri strumenti prova a cercare o a mostrarsi in una maniera che ritiene essere rappresentativa del proprio genere o del genere che, pre che presume possa piacere all'altra persona, ma poi l'altra persona fa la stessa cosa magari partendo da un presupposto culturale o personale diverso e lì ci può essere un problema di comunicazione considerando che questo concetto culturale del mostrarsi in un certo modo è poi un qualcosa che eh, da, se fosse soltanto una questione di estetica e di selezione sessuale eh, sarebbe limitato a un ambito molto preciso mentre invece nella specie umana la cosa diventa anche un po' un, un qualcosa che crea delle gerarchie crea dei ranghi e crea anche dei meccanismi che poi non sono sessuali ma sono di potere di altro genere quindi in questo senso il fatto di Mostrarsi in un certo modo è qualcosa che ha una sua grande importanza e in un argomento come la l'oterosessualità, che se no altrimenti viene percepita o può essere fraintesa come semplice e come qualcosa di quasi normale e naturale, mentre invece di normale e naturale in realtà c'è ben poco, no? A volte la normalità viene percepita da un punto di vista statistico, no? L'idea che la maggior parte della popolazione è di questo orientamento sessuale, allora questo vuol dire che è la normalità quella e se da un punto di vista statistico il concetto può anche avere un perché in realtà poi nell'eterosessualità anche il concetto di cui si parlava poco fa eh, quello della la media può trarre particolarmente in inganno perché poi i tratti di genere poi e gli stati di genere non vengono poi selezionati e non divengono famosi eh, e noti e condivisi sulla base di una media ma sulla base di una moda, che è un concetto statistico diverso. Cioè la media è legata effettivamente alla distribuzione in tutta la popolazione, al fatto che quel valore che si pone me, nella media, appunto, del totale. Mentre invece la moda di per sé riguarda esclusivamente quello che è il valore più frequente di una distribuzione. Cioè se ci sono 10 persone di cui in tre hanno un taglio di capelli e 7 hanno altri 7 tagli di capelli, quei, quei tre che hanno lo stesso taglio diventano la moda, sono il valore più frequente. E il valore più frequente a livello sociale a livello di comunicazione è il più evidente, è il più eh, comunicabile, è il più riconoscibile. La riconoscibilità dei tratti di genere è estremamente influenzata dalla moda. Quindi in questo senso la moda ha un'enorme influenza su quelli che sono i tratti di genere, il concetto di mascolinità e femminilità nella società, diversamente però, ed è questo un errore che a volte capita di fare, la moda e la società e la cultura non hanno un'influenza sul gusto, cioè il gusto è un qualcosa di personale e che non sappiamo ancora bene come si crei. Ma il gusto poi non si modifica sulla base di quella che è la cultura dominante. Il gusto trova poi una sua espressione, una sua chiave di lettura, o una sua soddisfazione all'interno di concetti che riesce a leggere su una base culturale legata ai tratti di genere, ma è più una questione di traduzione che non di natura. E dico natura anche perché il discorso di normalità legato all'eterosessualità a volte viene trasposto anche nel allora quello che è più frequente è anche il più naturale c'è eh, un concetto che viene definito come eterosessismo, l'idea che l'eterosessualità sia l'orientamento naturale, che è un concetto che se lo portiamo in altri ambiti poi risulta aberrante. C'è un altro esempio che mi viene da fare, cioè, sarà nel tema di capelli, ma eh, è quello per esempio del colore dei capelli. I capelli castani sono i più frequenti nella popolazione, poi ci sono anche i capelli biondi, i capelli rossi e se facendo un ragionamento come quello appena fatto per l'eterosessualità nell'eterosessismo, se l'eterosessualità è il più frequente allora è il naturale allora vorrebbe dire che il capello castano è anche il più naturale mentre invece i capelli biondi e i capelli rossi devono essere per forza innaturali. Ci deve essere qualcosa di sbagliato nell'essere biondi o nell'avere nell i capelli rossi. E non so se questo poi risuona da qualche parte ma effettivamente le minoranze tendono a subire a volte le discriminazioni Discriminazione che si basano su concetti molto simili a questo dell'eterosessualità cioè il fatto che qualcosa sia meno disponibile allora viene bollato in qualche modo come innaturale, come diverso, come sbagliato come se la diversità fosse un qualcosa di sbagliato ed è un qualcosa che nell'eterosessualità eh, si, si manifesta a volte come semplificazione tramite quegli stereotipi di genere che vanno a creare tutto quel concetto di cui si parlava ma vanno a creare l'idea che gli orientamenti sessuali alternativi all'eterosessualità siano sbagliati che è un concetto che riguarda tutti riguarda tutti gli ambiti non succede soltanto negli orientamenti sessuali succede anche quando si fa una legge e si fa una legge per i casi che vengono in mente poi ci sono sempre casi particolari che vengono discriminati perché non vengono considerati da quella legge ma questa cosa poi succede per le persone eterosessuali e sulle eterosessuali è stato dato un nome eterosessismo ma succede anche negli altri orientamenti sessuali con le varie frequenze eh, del caso cioè tra le persone assessuali capita che si senta dire che eh, in realtà nel profondo tutte le persone sono assessuali e che è un stesso stesso identico errore detto poco fa capita che tra le persone omosessuali si senta a volte dire che in realtà tutti sono sotto sotto omosessuali ma fingono in qualche modo di essere qualcos'altro eh, capita di sentir dire tra persone bisessuali che in realtà la vera natura dell'umanità eh, se non fosse sottoposta a degli stimoli e dei vincoli culturali sarebbe la bisessualità per tutti capita che tra le persone pansessuali si senta dire che tutto questo ragionamento che ho fatto poco fa sugli stereotipi di genere, i tratti di genere, i stati di genere siano tutti i retaggi del passato che noi evolvendoci perderemo e diventeremo tutti pansessuali cioè questa eh, deformazione, la direzione che poi ci sia un orientamento sessuale che sia quello che in realtà descrive tutti, questa semplificazione, è un qualcosa che è molto diffusa ed è un errore logico che anche fatto senza malizia può capitare di fare a tutti. Non è un qualcosa eh, che deve per forza sottendere una malvagità o un voler danneggiare qualcuno, però poi finisce per danneggiare qualcuno. Cioè l'eterosessismo da un lato danneggia tutte le persone di orientamento sessuale alternativo all'eterosessualità perché già sono una minoranza, poi in più se vengono ignorati e se non, gli viene, se non gli viene riconosciuto il diritto a essere se stessi vengono danneggiati. E infatti poi la maggior parte delle manifestazioni che vengono fatte per i diritti nella sessualità spesso sono un po' delle manifestazioni un po' esagerate, un po' eh, dimostrative, proprio al fine di farsi vedere al fine di far sì che la popolazione non possa ignorare il fatto che quella realtà esista, senza mandare poi chissà un messaggio, soltanto per far vedere questo. Noi ci siamo. Ed è un qualcosa molto collegato a questo, a una lotta all'eterosessismo. Ma altre vittime poi dell'eterosessismo sono gli eterosessuali. Cioè capita che la persona eterosessuale poi finisca per crescere, spesso e volentieri, con l'idea che sia stato naturale, normale, riconoscersi come eterosessuale il che poi finisce per diventare un ma io penso di essere autosessuale ma non ci ho mai pensato davvero non so come mai lo sono e non so se lo sono davvero e, o può finire per essere un eh, essere uterosessuale quindi deve essere semplice, deve essere naturale, come anche provare desiderio sessuale deve essere un qualcosa di meccanico, cioè deve esserci semplicemente una persona dell'altro sesso, non è che ci deve essere chissà che, come eh, il fatto di eh, provare piacere nella sessualità deve essere un qualcosa di naturale, istintivo, non ci deve essere nessun tentativo, comportamento o altro eh, specifico per favorirlo. Cioè, capita di andare in tutta una deriva in cui la cosa sembra così banale quando funziona che poi ci si trova totalmente disarmati quando in realtà le cose non funzionano come si vorrebbe. Cioè l'eterosessismo nelle persone eterosessuali tendenzialmente è un elemento centrale della maggior parte dei disturbi sessuali. Ed è un qualcosa che capita a tutti noi di poter avere, eh, sia da, da eterosessuali che in tutti gli altri orientamenti sessuali, ma può capitare di avere nei momenti in cui si fanno dei ragionamenti semplificati, una semplificazione che poi non descrive la complessità della realtà, perché poi anche quando si pensa che la vita della persona eterosessuale sia semplice, anche quella è una banalità, è una semplificazione che in realtà non è così è complessa come quella di tutti gli altri, con alcune facilitazioni del fatto parte di un gruppo di maggioranza, ma tutta un'altra serie di complicazioni che appunto sono legate al crescere senza essere educati al concetto di diversità, al concetto di eh, elaborazione dei quelli che sono i propri gusti, esplorazione dei propri gusti, di comprensione di quelli che sono eventualmente degli stereotipi culturali dell'altra metà della popolazione con cui si vorrebbe avere rapporti sessuali, con tutto l'aspetto di comunicazione e di elaborazione che non è per niente scontato. E questi ragionamenti tra l'altro è utile per quanto possibile farli prima dei 25 anni. Dico 25 anni perché è un, è un momento della, diciamo, della tarda adolescenza, un momento in cui eh, tendenzialmente se questi ragionamenti non sono stati fatti prima di quell'età allora a volte si tende quindi andare in quella direzione che accennavo prima cioè a quel momento in cui io so di essere così perché l'ho sempre pensato ma in realtà non ho mai capito davvero come mai lo fossi e non ci credo poi davvero neanche io che è un momento che può essere di estrema confusione in cui poi è difficile muoversi anche poi se la risposta fosse davvero il eh, ma sono davvero eterosessuale, eh, anche se non me lo sono mai chiesto nonostante questo è un problema non esserselo mai chiesto e non aver mai esplorato quelli che sono i gusti che avrebbero permesso di capire meglio quale fosse il proprio orientamento sessuale e esplor esplorare i propri gusti è qualcosa legato effettivamente al come capire di riconoscersi nell'eterosessualità che è qualcosa che per approfondire questo forse è meglio prima fare una piccola parentesi su qual è il comportamento poi della persona eterosessuale cioè il comportamento della persona eterosessuale tende a essere l'argomento su cui le persone tendono poi a testarsi rispetto al sono o non sono eterosessuale, cioè mi comporto da eterosessuale oppure no. Ed è un qualcosa invece che porta a tanti fraintendimenti, perché poi una persona di orientamento sessuale asessuale, bisessuale o pansessuale si può, dal punto di vista comportamentale, comportare in maniera esattamente identica a una persona di orientamento eterosessuale. Quindi per sé non è tanto il comportamento che fa la differenza, se uno sta a guardare soltanto quello non arriverà mai a una risposta convincente. Quello che fa la differenza sta nel pensato, nel desiderio sessuale, nel fatto che c'è un desiderio sessuale verso il fatto di riconoscere l'altra persona come appartenente a un genere alternativo al proprio è nel fatto di trovare sessualmente desiderabili quelle caratteristiche che sono su tutta una base culturale, ok, ma interiorizzata in qualche modo che permette di interpretare quella caratteristica e può essere quindi esplorata. Cioè. Per capire se riconoscersi o meno in un determinato orientamento sessuale, quello che serve è esplorare quelli che sono i propri gusti. Esplorarli ragionando soprattutto da un punto di vista immaginativo più che pratico, nel ragionare su quelle che sono le caratteristiche che sollecitano il proprio desiderio sessuale, che, che sollecitano la propria riconoscibilità della propria mascolinità, o femminilità o della riconoscibilità della, della mascolinità o femminilità altrui cercare di capire che cosa, che cosa piace e cercare di ascoltare il proprio corpo, la propria testa e le proprie emozioni quello che serve è fare un ragionamento simile in modo molto lucido, molto calmo senza lasciarsi prendere a un'emotività che può diventare confusionaria o disfunzionale nel ragionare su un argomento che altrimenti invece sarebbe molto semplice Serve ragionare su questo in maniera invece, quindi con una buona competenza emotiva, facendo le cose con ordine. Di, tendenzialmente, prima fissavo una data sui 25 anni, tardi adolescenza, tendenzialmente le persone invece spesso si approcciano a questo argomento in maniera un po' più confusionaria. A volte finiscono per fare delle cose, mettersi in alcune situazioni, che poi sono situazioni che diventano un po' difficili da gestire, soprattutto perché sono difficili da interpretare. Cioè capita che magari si provi ad avere dei momenti di intimità o di sessualità con persone di cui non si è del tutto convinti ma soltanto per testarsi e quel test poi alla fine è un test poco efficace nel momento in cui eh, si scontra con il fatto che spesso e volentieri c'è anche un aspetto relazionale o di occasione o di eh, clandestinità, un qualcosa di poco chiaro che mescola tutte le carte in tavola e crea un'emotività molto intensa su un argomento che invece è importante sia di basso profilo un argomento che è importante riuscire ad affrontare in maniera appunto naturale e semplice senza tutta questa macchina invece culturale sovrastante che rende la questione invece enorme e estremamente confusionaria per fare questa cosa quindi è importante provare a ragionare sul proprio orientamento sessuale ragionando sui propri pensieri sui propri gusti senza lasciarsi prendere tutto il resto della confusione un'altra cosa che quindi effettivamente poi vale la pena considerare parlando di eterosessualità è il tema della transessualità prima citavo la questione del fatto che l'altra persona va riconosciuta di un altro orientamento di, di un altro genere eh, rispetto al proprio e questa cosa è pienamente compatibile rispetto al come la persona eterosessuale appunto possa provare gusto per persone transessuali cioè prima parlavamo del come il comportamento non è definitivo, non definisce quello che è l'orientamento sessuale ma perché lo definisce la testa e quindi se una persona trova nell'altra dei tratti o degli stati di genere che riconosce essere del sesso alternativo al proprio allora quello è una selezione, è un gusto eterosessuale. Un uomo che prova desiderio sessuale per una donna che ha fatto la transizione, è nata uomo e ha fatto una transizione al femminile, è una persona che sta provando un gusto eterosessuale nei confronti di una persona transessuale, anche perché le persone transessuali, tendenzialmente proprio per il percorso di vita, un po' sofferto che hanno fatto nel riuscire a arrivare a un determinato traguardo, a riuscire a riconoscersi nel proprio corpo, eh, spesso e volentieri tendono a esprimere e manifestare i tratti e gli stati di genere in maniera più evidente rispetto alle altre persone che magari danno un po' per scontato il fatto di essere maschili o femminili e così facendo poi eh, risultano anche magari particolarmente desiderabili per una persona che magari cerca proprio quel Tratto da una personale qualità a quel tratto di cui ha particolarmente bisogno. E quindi magari nella persona transessuale trova quell'interesse e quel gusto che altrimenti altrove non trova. Questo è un aspetto che, appunto, anche questo a volte viene confuso come un qualcosa di eh, legato all'omosessualità, alla bisessualità o alla, alla pansessualità, ma di per sé è un qualcosa che può essere prettamente compatibile con l'etrosessualità. Appunto per questo, per ragionare sul proprio orientamento sessuale, serve scardinare l'idea che ci sia qualcosa di normale e naturale e iniziare a ragionare su quelli che sono i propri gusti, i propri desideri, i propri pensieri, il modo in cui si attivano quando si pensa, si interagisce si relaziona con qualcosa, con una qualche caratteristica dell'altra persona che in qualche modo sollecita quello che è il proprio gusto. Di per sé quindi da un punto di vista statistico sembra che le statistiche più o meno dicono che le persone eterosessuali nella popolazione sono dal 85 al 95%, cioè la stragrande maggioranza della popolazione. E questo è un dato che è il dato ufficiale, cioè il dato ufficiale delle, delle ricerche, è un dato che però è un po' poco credibile. Cioè c'è, da un lato c'è l'eterosessismo, cioè l'idea che si dia il presupposto che eh, tutti forse siano eterosessuali e che quindi eh, si dia il presupposto di essere eterosessuali quando mai non ci si è mai pensato davvero. C'è il presupposto del fatto che c'è qualcuno che ci viene a fare un'intervista e magari c'è l'idea che si aspetti che noi si risponda eterosessuale quando poi magari non lo si è. C'è l'idea che magari non si voglia, eh, quindi si risponda su quello che si fa ma non si risponda su quello che si desidera e quindi appunto si risponde sul fatto di avere uno stile di vita eterosessuale quando magari l'orientamento può essere asessuale, bisessuale, pansessuale. E quindi c'è una forbice in cui l'85% o il 95% con questa margine del 10% risponde tendenzialmente di essere eterosessuale. Però quindi l'alternativa è che il restante parte 5 o 15% sarebbe orientamenti alternativi all'eterosessualità, ma a me viene da pensare che è sia probabile che, anche se questo non è un dato eh, di ricerca ufficiale, perché è sto dicendo è difficile ricercarli questi dati, che forse quest'altro dato possa essere quasi il doppio. Quindi può essere che gli orientamenti alternativi all'eterosessualità vadano dal, dal 30 al 10% e che l'eterosessualità invece vada dal 70 al 90%. E, che il 70% anche il per cento della popolazione possa essere oterosessuale è un argomento assolutamente convincente sarebbe la stragrande maggioranza della popolazione e sarebbe assolutamente il concetto maggiormente di moda Fatto sta che non è l'unico, ci sono tutte delle alternative e anche per considerarsi dentro quel 70% serve prendersi il tempo di ragionare sui propri gusti, sui propri pensieri per cercare di essere convintamente consci e consapevoli del proprio orientamento sessuale per sentirsi più a suo proprio agio sia quando le cose vanno bene nella sessualità sia quando le cose vanno male per riuscire anche quando ci sono delle difficoltà nella sessualità a ragionare in maniera lucida ed efficace su quelli che sono i propri, i propri pensieri, i propri desideri, i propri gusti e riuscire a favorirli in maniera attiva, convincente e trasparente all'interno di una relazione sessuale soddisfacente di per sé poi definire il proprio orientamento sessuale è, è, un, è un qualcosa che noi facciamo perché ha un, può avere una sua utilità da un punto di vista intellettuale però di per sé non è fondamentale, cioè anche per chi volesse dire eh, ma a me non interessa se sono eterosessuale, omosessuale, bisessuale o altro cioè a me va benissimo tranquillamente il fare quello che mi pare senza mettermi un'etichetta, va benissimo anche quello, non serve assolutamente la questione è che questa cosa invece può essere utile per alcune persone che poi si devono invece confrontare con il mondo, con una realtà eh, sociale, complessa, in cui sentono di aver bisogno di orientarsi in qualche modo anche nella selezione, nella relazione con gli altri per avere dei paletti entro cui muoversi e per avere questo può essergli assolutamente utile riuscire ad avere una ragionevole e convincente idea di quali siano i propri gusti e quale sia il, il modo in cui si vogliono approcciare le relazioni sentimentali. Quindi ragionare attivamente su questo senza darlo per scontato, senza cedere, e cadere in un eterosessismo, in semplificazioni, in stereotipi eccessivi, questo è fondamentale per riuscire a rapportarsi all'altro all sesso e al proprio sesso in maniera equilibrata. Perché poi il discorso de, del, dell'idea di mascolinità e femminilità che è centrale nel capire i propri gusti riguarda anche al modo in cui quindi desidero manifestarmi, espormi e... e eh, relazionarmi con gli altri manifestando la mia mascolinità o la mia fe femminilità o manifestando quelle che sono delle caratteristiche che ritengo essere a prescindere dalla mascolinità e dalla femminilità sapendo che ce ne sono alcune che invece vado a collegare a quel concetto e che quindi possono essere qualcosa che favorisce valorizza senza però diventare denigrante senza che diventi il eh, allora qualcosa è femminile allora è, eh, da femminucce, come viene detto. No? Questi termini svilenti che esistono per denigrare quello che è diverso dal proprio, dal proprio genere sessuale, eh, questa è una modalità che cons è conseguente all'etrosessismo. Non è la conseguenza del fatto che ci sia un'idea di distinzione di genere, è la conseguenza del fatto che quell'idea di distinzione di genere non è consapevole, non è cosciente. Mentre quando viene fatto in maniera consapevole Può essere un qualcosa di applicato, regolato e modulato sulla base dell'opportunità, sulla base del contesto, facendo anche in modo che tutto questo discorso sull'orientamento sessuale centri soltanto con le persone con, con, il, mi, con cui mi piacerebbe avere rapporti sessuali e con chi no, E facendo in modo che tutto questo discorso non vada invece a impattare sul ma chi mi sta simpatico e chi meno, chi favorisco e chi invece distratto, eh, chi eh, cerco di avere vicino e chi invece tengo lontano. Quelli sono invece dei concetti, dei ragionamenti che può fa è possibile fare a prescindere dal tema dell'orientamento sessuale o del genere, ma questo è possibile soltanto quando c'è un modo consapevole di rapportarsi alla propria identità e alle proprie, ai, propr ai propri gusti nella sessualità. Quindi ragionare sulla propria identità e sul proprio orientamento sessuale è utile anche per diventare non soltanto delle persone che riescono a relazionarsi meglio con se stessi, ma delle persone che riescono a relazionarsi meglio con gli altri e con il mondo, cercando di favorire un clima di benessere non solo per la propria sessualità, ma per tutti noi che dobbiamo convivere.